Avevo visto di aver attaccato nello spinotto sbagliato il, il microfono, già sto trasmettendo dal vivo, però c'ho poca illuminazione in questa stanza buia. Vi devo lasciare questo è stato un video di prova. Vedo che non si taglia perché non sto trasmettendo con il wifi ma con la mia vecchia videocamera. Al prossimo live. Allora, vedo che con questa videocamera eh, del 99 le cose funzionano meglio perché è attaccata via USB. Ciao.